Barcellona-Juve, le formazioni ufficiali, giocano Bentancur e De Sciglio. Notte di fuoco al Camp Nou, notte di Barcellona-Juventus. Il gruppo di D Champions League apre con botto, con una super sfida tutta da seguire. Ore 20.45 per il calcio d'inizio, di seguito le formazioni ufficiali del match. Classico 4-3-3 di Rito per Valverde, che non si discosta dal proprio undici tipo e sceglie Dembele in attacco, esordio dal primo minuto con Deulofeu che scivola in panchina. Insieme al francese ovviamente Messi e Suarez, con Rakitic, Busquets e Dignesta a centrocampo. Confermato anche un titi al centro della difesa insieme a Piquet, mentre a destra gioca Semedo. Alba a sinistra e Ter Stegen in porta completano lo schieramento dei catalani. Barcellona, 4-3-3, Ter Stegen, Semedo, Pique, Untiti, Alba, Rakitic, Busquez, Iniesta, Messi, Suarez, Dembele, Ol. Valverde. Allegri risponde con due scelte un po' a sorpresa, De Sciglio terzino destro titolare, con Barzagli al centro insieme a Benatia e Rugani in panchina, e Bentancur nel trio di centrocampo con Matuidi e Pianic. L'Uruguaggio è preferito a Sturaro. La linea difensiva davanti a Buffon è completata da Alex Sandro, mentre in attacco a comporre il tridente ci sono Douglas Costa. Di Bala e Higuain. Juventus, 4-3-3, Buffon, De Ciglio, Barzagli, Bonucci, Alexandro, Bentancur, Pianic, Matuidi, Di Bala, Higuain, Douglas Costa. All. Allegri.